Tchau! a tutti, come state? Tutto bene? Ah, mi fa piacere essere in vostra compagnia E vi racconto cosa è successo brevemente questa mattina eh, Nella nostra diretta Beh, Abbiamo ascoltato qualche eh, vinile Che sono andata a, a, così, a trovare nuovamente negli archivi della radio Abbiamo ascoltato questa eh, Michelle Shocked che io non conoscevo E da questo album abbiamo estratto Come Along Away Una storia particolare, lei molto eh, combattiva poi siamo passati invece ai Egetrotale, a Ian Anderson e ci siamo ascoltati Budapest che tra l'altro ho scoperto essere il brano più amato da Ian Anderson stesso e infine abbiamo fatto un salto in Italia ascoltando Ron, un cantautore che io amo tantissimo, compreso questo lavoro, Una città per cantare e anche in questo caso abbiamo ascoltato il singolo stesso, Una città per cantare poi abbiamo salutato i nostri amici di Patreon che ci avevano chiesto una canzone, ovvero ci siamo Ascoltati, Van Morrison e Moon Dance, quindi la versione originale che io, tra l'altro, non conoscevo e che invece insomma, mi è stata portata a conoscenza. Io conoscevo solo quella di Michael Bublé e poi un brano dei Genesis. Questo perché. Ci piace interagire e magari insomma a fare anche richiesta molto spesso dei brani o di alcuni vinili. Alcuni vinili che io vado a cercare negli archivi eh, di TRS Radio per proporvi ogni tanto. Abbiamo parlato anche di Sanremo, mh, quindi dei presentatori, di chi parteciperà a Sanremo, di questo Amadeus, che quest'anno insomma, siamo tutti in attesa di vedere che cosa realizzerà come presentatore insieme ai suoi ospiti, insieme anche a a Ferro e a, ehm, e a lui ehm un altro mattatore eh, della serata ovvero Fiorello eh, e poi c'è chi invece in qualche modo preferiva i presentatori quelli classici come Pippo Baudo eh, ai interpreti, artisti boh lì c'è sempre da vedere un po' si è ricordati quelli vecchi ci si ricorda ancora quelli nuovi che partecipano ma che comunque sono vecchi tipo Albano e Romina eh, che sono ospiti eh, e io invece, insomma devo dire la verità Sanremo, eh, da un po' di anni non mi attira così più particolarmente come quando lo guardavo col mio papà ma era anche questione di lavoro anche adesso è per lavoro ma in realtà tipo stasera non sarò presente alla prima serata, mi guarderò il dopo festival perché sono via per lavoro ma va bene, questo è tanto abbiamo parlato di biciclette di rimetterle a posto, insomma chi lo sa se ci sarà mai una trasmissione sulle biciclette abbiamo parlato di cibo, siamo a carnevale e quindi ho chiesto che cosa potevo cucinare eh, anche per postarlo nel canale Simona non solo radio di Patreon e a Proposito di questo canale, vi ricordo che ho citato anche una charity, verrà eh, postato un sondaggio con eh, delle charity, quella che avrà ottenuto maggior eh, punteggio sarà quella che io sosterrò nel mese di febbraio. Eh, quindi, se eh, vi va di dare un'occhiata venite a trovarmi anche sul canale Simona Non solo Patreon, Simona non solo Radio di Patreon. Insomma, faccio sempre un po' un misso. Eh, che dire, <coughs> vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento. Al prossimo live insieme a me, insieme ai vinili e proprio per salutarvi, visto che eravamo collegati da ogni parte del mondo questa mattina, eh, vi faccio una richiesta anche in inglese, me la sono scritta perché come sempre io in inglese mm, non ci vado molta nozze e quindi non vorrei fare tanti pasticci, spero che mi possiate capire. <coughs> As always, I uh, invite you to write uh, um, to me and propose some vinyls uh, to be played on the radio in the next one. Uh, maybe tell me why uh, you like that band or some uh, uh, anecdote about what uh, you would like uh, to hear or uh, particularly uh, on the vinyl cover. For the next uh, live, I will uh, try in the radio archives and I hope to, able, uh, to be able to satisfy you. Spero di essere stata chiara. Con questo, vi mando un bacione grande, vi auguro una buona settimana, e naturalmente rimanete con me sempre sintonizzati. Ciao!